Ciao, sono Marco e sto passeggiando, come puoi ben notare, in un posto fantastico, ma se segui i miei video frequentemente mi avrai visto spesso in queste ambientazioni, ci vengo molto molto spesso, mi piace camminare all'aria aperta, gratificarmi in questo modo. E mentre facevo questi due passi, stavo riflettendo su qualcosa che voglio condividere con te. Quanto ti pesa cambiare idea? Perché vedi, a volte noi abbiamo delle idee preconcette nella testa, la maggior parte delle quali sono state inserite non per ragionamento eh, personale ma per induzione direi per contagio a volte direi anche per osmosi cioè non sono idee nostre ma ne siamo comunque convinti di queste idee e quanto ti pesa cambiare idea? quanto sforzo compi per cambiare idea? perché guarda che quello di cambiare idea è un allenamento che bisogna fare, è molto importante perché purtroppo non possiamo avere sempre ragione e allora purtroppo capita che ci sono delle persone, presenti esclusi, che sostengono la propria idea fino al punto anche di rimetterci a volte. Questo non ha senso perché se hai torto, hai torto che cosa ti costa cambiare idea, il fatto di ammettere di aver avuto torto in un momento qualsiasi, in un modo o nell'altro, capiterà di avere torto prima o poi, quindi tanto vale cambiare idea, perché farcelo pesare più di tanto e poi sai come si dice, soltanto gli imbecilli non cambiano mai idea e noi siamo persone sagge davanti ad un tramonto meraviglioso in una serata fantastica. Spero di aver stimolato un po' i tuoi pensieri, come faccio spesso o come cerco di fare spesso. Ti saluto con un abbraccio. Ciao. Che meraviglia di tramonto.